Buongiorno a tutti. Oggi ricevo questa richiesta da una collega. Buongiorno, ho una domanda a cui forse avete già risposto ma non so trovarla. Ho alcuni colleghi iscritti come alunni nei gruppi che gestisco, ma ora vorrei convincerli a iscriversi come docenti, gestire i gruppi in autonomia e entrare in questo gruppo. Mi dicono che non riescono a farlo perché sono identificati come studenti e quindi devono per forza dare una nuova mail. Allora, ehm, il mio consiglio è ehm, di dire ai colleghi di non creare mai un account come studente, a meno che non vogliano eh, farsi un account di test, diciamo così. Per esempio, io me ne sono fatto uno in modo da vedere ehm, com'è com l'interfaccia dello studente e anche in modo da mostrare ai miei corsisti quando devo mostrare come usare il modo. Perché il problema di base è che ogni account in Edmodo si basa eh, su un indirizzo mail e, e quindi di conseguenza bisogna averne almeno due. Non si può avere due account sullo stesso indirizzo, neanche se sono due teachers account. Cioè eh, evidentemente ogni utente deve essere unico e viene identificato dalla mail. Allora in questo caso ehm, ormai la cosa è fatta e, e vediamo un po' cosa si può fare. Eh, che poi è la procedura, io vi descriverò la procedura per ehm, risolvere eh, qualsiasi tipo di problematica con gli account. Ecco perché trovo questo intervento particolarmente interessante. Allora, io sono entrata in Edmodo e dalla mia home page ehm, sono arrivata... Al, al centro di assistenza. Questo, questa interfaccia che voi vedete, questa pagina che voi vedete, è la pagina dell'assistenza dove io ho già inserito qua nel, nella casella di ricerca ehm, il termine che io volevo trovare. Ho trovato l'articolo che mi interessa, cioè io voglio eliminare questo account studente, Ecco, e, e qui ti dicono che mentre l'account docente può essere eliminato dal docente stesso agendo eh, nelle proprie impostazioni, eh, l'account dello studente non può essere evidentemente, non può diventare evidentemente oggetto di esperimenti, di giochi da parte dei nostri studenti. Quindi ehm, eh, si, si prevede una gestione un attimo più complessa. Allora, vi, vi traduco al volo. Se avete bisogno di eliminare eh, un account studente, eh, se tu, studente, vuoi eliminare il tuo account, eh, per piacere, di all'insegnante che ci contatti e che selezioni questa dicitura. No wrong account type, deactivating account. Eh, have your teacher, cioè chiedi all'insegnante di mettere in oggetto Elimina student account o meglio delete student account perché l'interfaccia è in inglese per richiedere l'eliminazione del medesimo e chiedi all'insegnante di mettere lo username, l'indirizzo email oppure, oppure ehm, il link alla, al profilo della pagina. Allora, eh, intanto eh, diciamo, vi, vi dico dove trovare questi elementi qua, no? quindi eh, l'email address, l'indirizzo cioè, email eh, non è detto che ce l'abbiano i ragazzi, anzi di solito non ce l'hanno, quindi noi andremo a cercare lo username e il profilo eh, dei ragazzi. Io prendo, un, um, prendo un, un gruppo qualsiasi, anzi prendo il mio gruppo dove io ho... Eh, il mio studente test che è questo, lo studente creato da me, vado nella pagina dei, eh, degli iscritti, ecco, questo che vedete qui sotto è, è lo username, il nome utente dello studente, quindi io scriverò studente medio, lo username, eh, e poi per trovare la pagina del profilo, clicco qua, questa è la pagina del profilo, è facilmente identificabile. Ma come fate a indicarla a Edmodo? Non fate altro che copiare, ecco io adesso ho copiato ehm, l'indirizzo della pagina dello studente. Allora torniamo indietro, proviamo a contattare. Eh, destra mouse, apro in un'altra scheda, ecco questo è il modulo per, per um, richiedere direttamente l'assistenza, che poi eh, non è altro che è qua, in tutte le pagine del centro di assistenza è qua in alto a destra. No? Allora, è un po' complesso, ma vedrete che non, è, non è, è un po' laborioso, ma non difficile. Allora, io clicco la freccetta e sceglierò la voce che mi interessa, che è tipi di account, password e soprattutto le eh, disattivazioni. Come vedete adesso, Edmodo mi, mi sceglie un'interfaccia un diversa. Qui comparirà il vostro indirizzo automaticamente, qui ovviamente compare il mio. Allora, qui metto Deactivating de a Student Account, anzi plurale in questo caso. Eh uh, Vedete che automaticamente, questa è una casella di ricerca, automaticamente io ho delle possibilità, ecco, prendo qua, Deactivate Student Account. E mi dà questa pagina. Ah, sì, sì, sì. Sì, questo è nel caso... Devo rifare perché eh, in realtà dovevo andare avanti. Allora, abbiamo detto che, che qua mettiamo... activations aspetto un attimo che si prepari la pagina qui uscirà automaticamente il vostro indirizzo allora eh, perché qui erano gli articoli suggeriti dovevo andare avanti Um, qui a disattivazioni eh, scegliete deactivating an account qui lasciate perdere e qui metterete l'elenco um, dei, dei nomi utente più quell'indirizzo quell del profilo che vi ho mostrato come trovare li mettete qua in, in fila no? e ed è sufficiente questo, nel senso che loro capiscono cosa devono fare e, e lo fanno. Eh, andate a controllare nel vostro gruppo quando ehm, gli studenti, gli account studenti sono spariti. Da quel momento eh, gli insegnanti possono provare a rifarsi l'account come insegnanti. Ecco, Spero di essere stata chiara, eh, casomai iscrivete al gruppo Supporto Docenti Italiani con il vostro quesito. Grazie mille.